Eccoci di nuovo in onda con il nostro immancabile appuntamento settimanale Zoom Certificates, quindi l'ente di ingrandimento sui certificati di investimento. A farmi compagnia, come sempre, c'è il nostro Riccardo Falcolini di Unicredit Investment, a cui do il benvenuto. Ciao Riccardo, Ciao ben trovato. Grazie mille Valentina, ben trovata anche a te. Grazie e non siamo soli perché in collegamento abbiamo anche Michele Fanigliulo eh, che è analista di Intermonte che ci aiuterà naturalmente in questa analisi, la panoramica dei mercati e poi naturalmente ad analizzare anche i prodotti certificati della settimana. Michele io ti ringrazio e ben trovato anche a te qui sulle fonti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie, grazie a te naturalmente per la disponibilità. Beh, allora, eh, abbiamo detto, insomma, eh, guardando i movimenti eh, del, del mercato di questa mattina, gli indici europei che stanno eh, facendo segnalare un passo indietro rispetto al rally eh, degli ultimi due giorni. C'eravamo un po' illusi, Riccardo, ecco, eh, che queste percentuali così elevate nella giornata di lunedì e di martedì aprissero un nuovo scenario dal punto di vista dei mercati finanziari che arrivavano tra l'altro da un settembre davvero eh, difficile, magari ecco, con ottobre si apre appunto una nuova parentesi, una nuova tendenza, mm, diciamo che in realtà magari ecco, questo, questo sogno, questo nostro desiderio viene un po' parzialmente infranto eh, dai dati che stanno arrivando oggi, ecco ma innanzitutto una mh, così panoramica eh, per quanto riguarda quello che ci siamo lasciati alle spalle, cioè un mese di settembre particolarmente eh, complesso con gli indici eh, sia europei sia americani che hanno perso davvero tanto performance così negative non si registravano da anni e tutto questo naturalmente ha un influsso poi eh, sui movimenti del mercato e sui flussi anche ecco che cosa è successo in questo mese? Sì allora assolutamente in effetti quello eh, ricalchiamo un po', un po' quello che hai detto poco fa Valentina insomma magari il mood di ieri eh, sembrava un po' eh, presagire una ripartenza del mercato oggi comunque vediamo un mercato italiano che in calo dell'1,5%, 1,67% in questo momento, nuovamente un euro donna in realtà invece che sta recuperando un po' di forza, 0,9931, petrolio eh, ehm, torna nuovamente su livelli comunque interessanti così come anche l'oro a 1722%. Cosa sta succedendo invece quindi sui mercati? Allora potenzialmente probabilmente eh, Michele ce lo potrà confermare successivamente siamo in fase di formazione di un bottom quindi una sorta di pavimento e bisognerà capire come cosa succederà nei prossimi giorni lato appunto tensioni geopolitiche da una parte lato ovviamente situazione materie prime soprattutto gas ed elettricità dall'altra in realtà quello che si sente un po' in linea generale è che magari la debolezza potrebbe continuare o potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi perché effettivamente si vedrà sull'economia quello che è un po' l'effetto del finanziario quindi soprattutto l'andamento del prezzo del TTF, quindi del prezzo anche dell'energia elettrica poi effettivamente sull'impatto uh, produttivo italiano quindi probabilmente magari potremmo aspettarci della debolezza quello che vediamo noi però eh, Valentina è quello che ci dicono le posizioni soprattutto sulle uh, opzioni, quindi i cosiddetti covered Warrant, è comunque un mood positivo. Tendenzialmente ci si aspetta una potenziale ripartenza, quindi il mercato è bullish al momento, una potenziale ripartenza eh, e quindi eh, diciamo il rapporto, il rapporto put call ratio è un rapporto fondamentalmente dello 0,27, quindi tendenzialmente al momento le posizioni stanno accumulando quindi il gli investitori stanno accumulando posizioni fondamentalmente rialzista, probabilmente, probabilmente non sul long term, ma eventualmente da liquidare nel breve termine, perché? Ieri cosa abbiamo visto come, come, come mercati? Abbiamo visto comunque che chi aveva accumulato le posizioni in precedenza sui covered warrant e soprattutto sugli strumenti a leva è andato ad alleggerirsi sfruttando quelli che sono i movimenti di volatilità Ovviamente il prodotto a leva come il covered o come i turbo o come i benchmark di cui abbiamo parlato molto spesso nelle scorse settimane servono proprio a queste, servono ad amplificare i movimenti o comunque gli strappi di volatilità su un determinato strumento sottostante in modo da fondamentalmente beneficiare di un effetto leva. Volumi sono in leggero aumento, eh, intorno ai 46 milioni e mezzo di turnover rispetto alla scorsa settimana che erano intorno ai 42 milioni di euro di turnover. Lato investment invece si prediligono sempre i prodotti o a capitale totalmente protetto o con protezione molto elevata o comunque i prodotti con low barrier, quindi prodotti più conservativi che fondamentalmente vadano a nettare l'eventuale calo del mercato, proprio perché continua a esserci incertezza, e che paghino delle cedole o fisse, quindi incondizionate, come i fixed cash collect, oppure con effetto memoria quindi diciamo sempre un panorama abbastanza vasto vasto esatto, composito con appunto sempre l'esigenza della protezione in questo momento comprensibile perché come hai detto la situazione resta estremamente volatile però appunto con un aumento comunque eh, dei volumi nonostante ecco, tutta, eh, tutti i dati eh, che vanno a comporre la situazione che ci parlano in realtà di una prospettiva eh, negativa soprattutto in termini di recessione che sembra un po' la parola che dominerà non solo questi prossimi mesi ma addirittura tutto il 2023, eh, recessione inevitabile anche per l'azione delle banche centrali che per contrastare l'inflazione da un lato alzano i tassi di interesse e quindi indeboliscono l'economia eh, dei paesi. Ecco eh, un commento da parte tua eh, Michele ecco, su questa eh, situazione di questi mesi. Sì, hai detto una cosa estremamente interessante no? Che tu giustamente hai parlato di recessione come tema cardine perché appunto mm -hmm. insomma, le politiche restrittive delle banche centrali stanno contribuendo ad diciamo, andare in quella direzione e, e infatti un po' quello che abbiamo visto dopo Jackson Hole no? quindi ad agosto è stato un mercato appunto in netto ribasso eh, dopo appunto le parole di Paolo e più in generale l'atteggiamento delle banche centrali che hanno detto Uh, insomma in questo momento il nemico, il focus è l'iperinflazione uh, e quindi avanti tutto in quella direzione eh, dobbiamo anche soprassedere un po' al rischio no, di, di, di recessione eccetera perché in questo momento il focus è su quello e quindi diciamo effettivamente eh, lo spavracchio possiamo dire un po' dei mercati per cui ma siete sicuri di voler andare avanti banche centrali così forti eh, sull'aumento dei tassi e drenaggio di liquidità? Causando poi, o comunque accelerando il rischio, appunto, recessione, e in questo momento, cioè o meglio agosto, settembre, la risposta di fatto era stata: ci prendiamo il rischio, no? Tra virgolette, mm -hmm. insomma, eh sì, possiamo quindi. leggerla così. Ecco. Eh, però, proprio da questa settimana, abbiamo visto questo forte rimbalzo perché? Eh, perché in realtà, è stata proprio la banca. Eh, centrale inglese che ha fatto un retro abbastanza strano, no? direi storico cioè doveva iniziare col, col, col QT quindi quantità di tightening quindi con drenaggio di liquidità e invece ha fatto il contrario Cioè invece di partire col QT è partito col QE e uno mm -hmm. dice QT, QE cambiano le parole ma in realtà eh, è, eh sì. è, non, è, una, è una, sì. non è solo una questione linguistica eh, diciamo, esatto. sono due manovre completamente opposte eh, sì. eh, esatto, e perché qual è il problema che sta sorgendo è quello della stabilità finanziaria eh, perché appunto queste politiche diciamo, iper-okish uh, no? delle banche centrali hanno incominciato a farsi sentire a livello proprio di stabilità finanziaria, perché col crollo dei prezzi del, dei titoli obbligazionari hanno alzato le mani, soprattutto i in, in Inghilterra, i fondi pensione, hanno detto occhio perché qua uh, se abbiamo problemi di collaterale possono ripartire margin call uh, a manetta e quello poi quello c'è un rischio anche poi uh, domino no? a livello globale, mm -hmm. È un po' quello che avevamo visto nel 2008 ha un rischio ovviamente, e quindi di conseguenza la banca centrale subito ha dovuto far dietro front e cambiare atteggiamento. E allora uno dice, ma insomma, questa è una criticità, allora perché il mercato l'ha letta bene? Ma perché? Perché appunto come dicevo prima, mh, prima un po' diciamo, l'elemento che poteva fermare le banche centrali poteva essere il rischio di recessione. Questa mm. cosa l'abbiamo vista venire meno, perché le banche centrali hanno detto, eh, può essere, ma noi dobbiamo andare avanti perché dobbiamo combattere l'inflazione ma qua esce fuori un nemico che è 10 volte più importante, più grosso dell'inflazione è quello della stabilità finanziaria e infatti subito anche la banca australiana eh doveva, esatto. alzare di, doveva alzare di, 70, di 50, eh scusate sì. è alzato di 25 di, di 25, guarda mi hai, mi hai anticipato ecco proprio io volevo appunto sottolineare questo aspetto ovvero la mossa eh, della banca australiana che ha fatto sì un rialzo ma meno pesante del previsto e questo appunto dicono gli analisti Bravo, potrebbe esatto. poi influenzare anche le mosse della Fed oltre a un altro dato che potrebbe influenzare eh, le mosse di jay powell ovvero quello sull'occupazione americana che attendiamo per venerdì e che da sempre lo sappiamo influenza poi ecco la politica se più aggressiva o meno aggressiva a seconda di come si muove proprio il mercato del lavoro che è un altro punto dei focus della fed oltre all'inflazione naturalmente certo quindi diciamo eh, beh poi oggi eh, ovviamente questa contro reazione possiamo dire, cioè abbiamo visto lunedì e martedì come dicevi tu Valentina abbiamo avuto un forte rialzo, mm -hmm. oggi debolezza, qua però è più su notizie provenienti diciamo dal fronte russo, no? quindi sì. minacce, sì. lo sappiamo di Putin, oggi dovrebbe esserci, dovrebbe fare anche delle dichiarazioni importanti, un po' di tensione, eh, però insomma tendenzialmente il messaggio che mi sentirei di dire è che come diceva anche Riccardo, eh, diciamo, sposo la sua idea, probabilmente stiamo andando a provare a costruire un bottom eh, ed effettivamente i supporti che avevamo raggiunto parlo soprattutto del mercato americano perché in realtà quelli europei li avevano anche infranti i supporti chiave eh, ma siccome poi comanda quello americano i 3.600 dell'S&P, l'11.000 del Nasdaq 100 comunque erano i livelli chiave da cui il mercato è rimbalzato quindi anche timing diciamo guarda caso perfetto eh, però appunto eh, secondo noi questa fase che ci separa dalla fine dell'anno io la vedrei come un buon momento per cominciare ad accumulare, no? quindi uh -huh. incominciare a comprare, per incominciare a costruire il portafoglio poi per l'anno prossimo, comunque in ottica di medio e lungo termine, perché comunque siamo arrivati su livelli di prezzo molto interessanti, pur eh, diciamo, non, non eliminando assolutamente la possibilità di vedere ulteriore volatilità sui mercati. E Quindi non è detto che quei livelli che adesso hanno retto non vengano compromessi magari, no? più avanti. La possibilità c'è, ma comunque in ogni caso crediamo che anche proprio per questo nuovo elemento che si pone, cioè quello della stabilità finanziaria certo. che ha posto quasi un cap alle banche centrali, no? uh -huh. cioè più di tanto quanto volete andare avanti perché lì i rischi sono veramente enormi. Eh sì, più di tanto, esatto allora, non, quindi... non si può, si rischia. Ci siamo dilungati un pochino più del solito sulla panoramica di mercato ma è inevitabile perché eh, veramente la situazione è così composita, i fattori da analizzare sono così numerosi che insomma due parole in più in questo caso era giusto spenderle. Ora però ci immergiamo nella parte più operativa e allora andiamo a vedere con la nostra sigla i certificati della settimana Ecco Riccardo, allora iniziamo subito da te con il primo prodotto che ci presenti un cash collect worth of autocallable su un paniere composto da azioni. Sì, allora eh, Valentina però eh, diciamo che comunque l'SF si dilungati, comunque propedeutico un attimo, certo. un po' per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 in questo caso decresce di un 5% ogni 6 mesi di osservazione. Quindi tendenzialmente da chi viene comprato, che ha un bisogno di rendita di portafoglio, ma soprattutto che ha un bisogno di compensazione fiscale, in quanto ha delle minusvalenze in scadenza a dicembre 2022. Quindi col primo maxi coupon riesce a compensare un po' il tutto. Quindi insomma, ecco, il maxi coupon lo barriero sono un po'...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 quelli che sono gli strumenti più volatili come eventualmente strumenti all'epa. Ecco, appunto, maneggiare con cura, abbiamo sì. detto un po', insomma, è la, la parola chiave di questo momento, di questo periodo e tra l'altro, ecco, è il momento di apprendere nuove competenze, nuove conoscenze anche in questo settore perché ottobre è il mese proprio eh, dell'educazione esatto, finanziaria. Dell finanziaria e abbiamo fatto accenno prima anche alla, ai webinar che tu fai appunto con altri analisti e io immagino che, insomma, questo mese sarà completamente pieno, avrai qualche buco insomma ancora disponibile perché nel mese dell'educazione finanziaria immagino che le iniziative di questo genere si moltiplichino, ecco cosa che cosa ci puoi dire Riccardo in merito? Un mese, eh, eh, mese pienissimo, però di questo mese, piuttosto che ricordarvi gli appuntamenti sì. online e webinar che sono sempre tanti, voglio ricordare nuovamente l'appuntamento del cioè 7 eh sì, di venerdì, venerdì questo venerdì a in Roma, esatto, esatto, in presenza con Pietro Di Lorenzo, o meglio, organizzato da Pietro Di Lorenzo SOS Trader, a cui parteciperanno i più importanti e, diciamo, fondamentalmente famosi, tra mm -hmm. analisti e trader sul panorama italiano, è un'occasione, essendo un evento gratuito per... Uh, magari venire anche a contatto e muovere i primi passi nel mondo dei certificati capire oh, e conoscere un po' di più su quello che è la finanza su quello che sono gli strumenti finanziari in generale quindi chi fosse disponibile chi fosse su Roma può venire a trovarci altrimenti ci sono anche la possibilità di seguire degli eventi in streaming sempre in modo gratuito nella quindi. doppia modalità insomma esatto. in presenza in digitale che ovviamente dalla pandemia in poi abbiamo imparato naturalmente a conoscere che ci dà comunque anche la possibilità se siamo lontani, se siamo da remoto di connetterci e di non perderci nulla naturalmente chi può la presenza da sempre quella, eh, quel qui di in più ma a proposito, ecco una domanda che rivolgo sia eh, a Michele che a Riccardo ecco, eh, hai detto chi non ha mh, competenze e conoscenza soprattutto ecco, nel, nel settore dei certificati, il primo consiglio che daresti a chi si approccia per la prima volta a questo mondo? ah uh, Madonna. Oh, <ride> così su due piedi <ride> ce ne sono tanti, tanti. E il primo consiglio uh, studiare mm -hmm. e non dare per scontato le informazioni verificarle mm -hmm. quindi verificarle. Ecco. Mm -hmm. soprattutto un consiglio è fare del paper trading o mm -hmm. del paper simulazioni cioè il paper trading detto in inglese sembra un po' diciamo pop. Magari anche articolato, però appuntarsi anche su un foglio di carta quelli che sono i livelli di mercato, fare delle operazioni simulate. Quello può essere il primo mm -hmm. consiglio, magari per iniziare a capire come funziona una un prodotto. Una simulazione di una sessione esatto. di allenamento. Una diciamo, sessione di allenamento. per poi eh, esatto, entrare eh, proprio vivo, nel mondo reale esatto. dal vivo. Ecco, nella, proprio nel, nel, però, secondo me è proprio la prima cosa base mm. stimare quelli che sono i soldi da dover dedicare ai mercati quindi okay. stimare i propri bisogni, stimare le spese ricorrenti, stimare fondamentalmente quelli che possono essere i fabbisogni extra e poi di conseguenza stimare quanto mettere sul mercato e di quel quanto mettere sul mercato stimare quanto si è disposti a perdere certo. in, questo modo, in questo modo tendenzialmente si possono gestire le emozioni io l'ho visto con diversi amici che si sono approcciati e quindi parlo anche in modo personale magari si sono approcciati con un po' più di leggerezza non riuscendo a stimare bene le emozioni o comunque a dominare bene le emozioni tendenzialmente hanno perso di vista un po' la logica di quella che è l'operazione quindi secondo me primo passo stimare bene quanto si deve sul mercato non farsi prendere dal panico Chiaro. e soprattutto dalla fretta di entrare in posizione mm -mm. perché comunque di occasioni ce ne sono tanti se non è quel titolo ce ne sarà un altro se non è quell'indice ce ne sarà un altro il timing arriva, eh, non Dobbiamo, bisogna... dobbiamo fare una, ecco, un esatto, approfondimento forse. sulla psicologia dei mercati. Ecco, come il, il film della Pixar Inside Out, dove c'erano tutte le varie emozioni, dalla paura alla rabbia alla fretta. Alla fretta. Ecco, magari lo organizziamo questo webinar così te lo propongo così su due piedi. Molto volentieri <ride> va bene. Ecco, un consiglio, naturalmente, Michele, anche da parte tua per chiudere la puntata. Ma allora, sicuramente studiare. Diciamo su libri, di libri sui certificati anche ne trovate, se no in alternativa come fa UniCredit, insomma, diversi emittenti producono ormai una quantità di materiale di alto livello che potete utilizzare per imparare no, a capire come funzionano questi prodotti, sicuramente eh, si parte sempre dalla propria propensione al rischio. Quindi mm -hmm. ci sta magari iniziare anche con piccole somme, perché comunque l'operatività, la pratica reale sui mercati è quello che poi insegna di più però appunto partendo con piccole cifre per capire come funzionano i prodotti, quali sono i rischi e capire anche qual è la propria propensione al rischio, perché non è neanche così facile, però come dicevi tu Valentina, un po' no, quel, quel, quell'emozione che sentiamo, quella pressione psicologica che noi sentiamo quando magari ci vediamo il conto in rosso, no, eh sì, cose del genere, certo. quindi ovviamente si inizi con piccole somme, tutto sommato... Riesci, è gestibile eh, esatto. mm -hmm. se non con grandi e non sai quello che fai poi rischi di farti veramente male e quindi sì, sì, penso di, di dire queste cose qua insomma, come ecco, quindi, sì sì quindi insomma un appello condiviso gestione delle emozioni e studio tra l'altro l'appello dello studio cade a pennello perché oggi è la giornata internazionale degli insegnanti quindi eh, <ride> ecco. assolutamente anche degli insegnanti dell'educazione finanziaria Bene, allora io ringrazio tantissimo eh, innanzitutto Michele Fanigliulo in collegamento, grazie, grazie per averci aiutato in questa analisi per i tuoi consigli e ringrazio naturalmente anche il nostro Riccardo Falcolini, buona grazie. ovviamente Investing Roma e, e poi eh, ci, ci ritroviamo insomma settimana prossima per tutti gli aggiornamenti che riguardano il mondo dei certificati e in generale quello della finanza, grazie Riccardo. Grazie Valentina, grazie a Michele ovviamente per l'aiuto e per le analisi. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie mille.